Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi porto in una delle località più caratteristiche che abbiamo in Italia, ma direi nel mondo, e la località di cui vi sto parlando è Alberobello con i suoi fantastici trulli. Questa è la località che vedremo oggi, e per portarvi all'interno di questa località e di questo posto meraviglioso che sono i trulli di Alberobello eh, useremo lui DJI Mini 3 Pro drone 249 grammi che quindi può volare qua perché qua il limite che abbiamo dato da D-Flight è l'altezza non possiamo andare oltre i 60 metri d'altezza quindi staremo al di sotto di questi 60 metri e voleremo con lui però per trasmettervi al meglio eh, per chi non è mai stato in questa località Cos'è questa località e cosa ci può trasmettere una località del genere con la sua bellezza e la sua unicità? Eh, userò anche ISTA 360 Go 2 che è quella che mi sta riprendendo adesso ma userò anche ISTA eh, 360 eh, One Air con modulo a 360 gradi. Questo per proprio farvi immergere eh, sia dall'alto con lui che a terra eh, quello che sono i trulli qui ad Alberobello.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 di soluzione di YouTube al massimo e godetevi questo travel vlog con DJI Mini 3 Pro, Instago 2 e Insta 360 One Air qui da Alberobello in Puglia con i suoi fantastici trulli. Iniziamo! Siamo arrivati ad Alberobello e il parcheggio tra gli ulivi è fantastico.